mille iscritti, mille iscritti, non posso crederci, siete già arrivati a mille, sono contentissimo, per me è un grande risultato, qualcun altro potrà dire che in un anno mille iscritti è pochissimo. Adesso vado a prendere il mio Phantom è qui con me e iniziamo questo breve tutorial di riepilogo di riassunto su come usare un drone. Vado a prenderlo. Eccolo qui, lo vedete, Phantom, Phantom 4, compagno di mille avventure. Ho preso il Phantom in questa zona dove possiamo volare perché siamo fuori dal centro abitato e siamo fuori dal CTR e a TZ ovviamente. Si vede bene, quindi faremo un overing nelle posizioni, eh, nei quattro lati, diciamo, di orientamento che il drone può avere rispetto alla propria prua e il Phantom si vede meglio come fare i primi comandi del drone. Phantom con le eliche montate, radiocomando, quantomeno come cosa banale può sembrare, ma è assicuro che è utile, che le eliche girino banalmente, si infila qualcosa dentro il motorino brushless, che puff, cade giù per terra o peggio ancora, va addosso a delle persone. Prima va acceso il radiocomando, solo dopo si accende il drone. Metto il drone per terra, prendo la GoPro e accendiamo il drone. Accendiamo il radiocomando tenendo premuto come sempre con DJI. Ricordiamoci anche delle antenne. È importante anche orientare bene le antenne. A fare far il gimbal, fare il suo settaggio, lo vedete. Aspettiamo che si allineino. La lucina verde mi sta dicendo che i due stanno dialogando fra di loro, si portano le due leve verso l'esterno questo è il mod 2 a sinistra quello che è il motore la leva verso l'alto e verso il basso il drone si alza e si abbassa quindi è il motore sostanzialmente quindi aumenta la potenza di rotazione delle eliche a destra e a sinistra esegue quello che si chiama la rotazione sull'asse centrale del drone lo io se io aumento la leva aumenta la velocità se io la sposto appena di poco chiaramente la velocità di rotazione è minore, piano, questa è la prima cosa che vi insegno col dono, non partite in quarta, ne perdete il controllo in un minuto, poi è un disastro, partite vicino a voi con piccoli tocchi, vedete, adesso lo faccio alzare lentamente, mi rendo conto che se aumento la, la leva, lui si alza più velocemente, io e il motore allo stesso tempo, quindi io lo faccio scendere e mi diverto a farlo salire, dandogli anche una rotazione, vedete, gli sto dando tutte e due le componenti, sempre piano eh ecco queste sono le prime cose che vi consiglio di fare cioè prendete confidenza con i comandi sto salendo e ruotando sull'asse destro del drone e adesso scendo e ruoto sull'asse sinistra del drone le luci verdi rappresentano quella che è la poppa quindi il dietro del drone e le rosse la prua questo è quello che si chiama il pitch cioè sostanzialmente manda il drone avanti e indietro eh? lo alzo leggermente eh? Quindi se io tocco appena in avanti il drone mi va in avanti, se tocco appena indietro il drone viene indietro. L'ultimo che ci manca movimento è quello destro e sinistro e questo è il roll, cioè l'imbardata laterale sostanzialmente, quindi il drone si sposta sulla perpendicolare disegnata fra la prua e la poppa che il drone rappresenta, quindi è uno spostamento laterale. Mentre questa è una dotazione sul proprio asse, che era lo YOW, vedete, questo qui è uno spostamento laterale. Capire com'è orientato il drone e che componenti questi movimenti hanno sull'andamento del drone è lo scopo delle prime, dei primi voli. In sicurezza, vicino, 10 metri. Abbiamo visto quindi questo roll destro, roll sinistro. Fin qui è facile, diciamo, perché il drone va esattamente dove deve andare in maniera corrispondente al movimento dei miei joystick quindi se vado avanti va avanti, dietro va dietro, destra va a destra, sinistra va a sinistra e cosa succede se io do io? quindi mi ruoto il drone in questo caso verso il suo asse destro e naturalmente a questo punto se io mando in avanti, faccio quindi pitch, il drone non va più in avanti come è il movimento del mio Joystick. Quindi non c'è più simmetria tra il movimento del joystick e il movimento del drone. Ecco la difficoltà del drone. Alla fine, volendolo banalizzare come concetto, la difficoltà di utilizzare il drone è principalmente questo. che chiaramente in questo caso io non ho più una corrispondenza fra il movimento del joystick e il movimento del drone.